Voglia di fare musica. Musica. È anche un pochettino sexy. Ed eccoci ancora una volta le prese con le vacanze estive. La metà... Corsica, naturalmente, e dopo varie ricerche abbiamo affittato un Airbnb poco distante dalla spiaggia di Moriani, a 40 km da Bastia. Eh, mai più pensavamo di trovare una così bella sistemazione dei proprietari veramente simpatici. L'incontro ha venuto davanti a un bar per avere le chiavi dell'appartamento, ma in realtà abbiamo scoperto di abitare nella vecchia casa dei proprietari dopo aver seguito lei fino a casa. Ma che bella! Una villetta indipendente grande con giardino, terrazzo, barbecue e udite, udite, una piscina tutta per noi. Eh sì, ne valsa proprio la pena essere fuori paese. O almeno così sembrava la prima volta come tragitto, poi in realtà eravamo veramente vicinissimi alla spiaggia al centro ma allo stesso tempo immersi nel silenzio della natura. Ma perché tornare a casa? Eh, Infatti siamo appena arrivati e ci gusteremo la settimana. Eh, certo, mica possiamo avere una settimana di bel tempo. No, oggi qualche nuvola fa capolino e così abbiamo la scusa per andare a visitare un po' quello che Moriani ci offre, a partire dalla spiaggia ampia, sabbiosa, quasi deserta, un monumento che ricorda il fondatore del paese, bagnanti che prendono il sole e una cartina che indica le attrazioni. Mm, interessante. Oltre all'acquedotto romano vedo delle cascate chiamate Cascade Luce Lulin e la chiesa di San Nicola bene abbiamo scelto la meta cascate e chiesa Eh, chi lo sa che non si facciano anche degli incontri strani in montagna eh già eh perché davanti il mare e dietro la montagna oh Roby, per te oh mamma il, il purcedo dove è andato il purcedo? insomma c'è tutto, non poteva essere tutto. una vacanza migliore. Tu Roby! Come ho detto prima, ha smesso di piovere, potete è uscito un po' di sole in questo cielo, anche se in realtà tra un'oretta l'anno di nuovo pioggia. Ma la cosa bella e interessante è che come potete vedere, essendo a pochi livelli eh, a pochi metri sul livello del mare, in realtà uh, c'è una vegetazione che è pari alla nostra sopra gli 800.000 metri. Comunque ci sono dei castagni, ci sono le peci, tra l'altro castagni perché? Perché la castagna è uno dei prodotti tipici della casa. I esine arroccate un po' da e in pietra ti lasciano senza fiato e ti conducono in un'altra dimensione. Si arriva alle cascate che sono collegate a San Nicolao da un ponte e una galleria che sembra quasi magiche e pare pure di intravedere dei mostri grazie ai giochi di luce e di umilità che la percorrono. Sono uno spettacolo della natura, di madre natura, che tra l'altro ha voluto abbellirle con un favoloso arcobaleno dopo un po' di pioggia che è venuta a trovarci. Al ritorno, ci fermiamo e facciamo tappa in uno di quei luoghi che abbiamo incontrato salendo. La parrocchiale di San Nicolao, che con il suo campanile è stato dichiarato un monumento storico e ai suoi piedi un cimitero, che all'apparenza sembra piccolo, ma dove riposano praticamente tutti gli abitanti della borgata, con tombe private e quasi monumentali, alternate a quelle più semplici. siamo alla chiesa di San Nicolao di Moriani è uno dei grandi edifici barocchi della Corsica la sua costruzione è iniziata nel in 1686 e terminata nel 1717 il campanile veniva utilizzato come torre di guardia per impedire l'arrivo di invasori eventuali La curiosità di un cartello che è attaccato al cancello ti ricorda di fare silenzio per rispettare i defunti e che dopo le 18.30, a tuo rischio e pericolo, entri dentro. Ma il cimitero ha sempre un suo fascino e, nonostante sia chiuso, decido di entrare in punta di piedi, cercando però quasi di non disturbare quella quiete e malinconia che aleggia all'interno. Finalmente le previsioni per domani sono belle, quindi apriamo la cartina, puntiamo il dito e scegliamo una nuova meta!